su tg scuola bene comune quest'oggi vi proponiamo un interessante comunicato del professor libero tassella 85.000 posti vacanti dopo la mobilità per scuola bene comune tutte le missioni in ruolo per svuotare le graduatorie 85.000 sono i posti vacanti Dopo le operazioni di mobilità 2020-2021. Teoricamente si potrebbero fare missioni ruolo sul 100% di questi posti, ma si faranno solo sul numero dei posti dei turnover, cioè i pensionamenti 2020. Come preannunciato dalla stessa ministra Zolina, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, la scorsa settimana, quindi su un numero di posti largamente inferiore rispetto ai posti realmente vacanti nell'organico di diritto 2020-2021, sempre che il MEF li autorizzi. Ricordo che lo scorso anno furono autorizzate 53.000 emissioni in ruolo e il numero dei turnover docenti quest'anno è molto basso, 23.337, per garantire una significativa stabilizzazione, pur in presenza di posti vacanti. In questo modo. Ci chiediamo quando saranno esaurite le graduatorie esistenti finalizzate alle missioni in ruolo, le graduatorie di merito nonché le graduatorie ad esaurimento? Per Scuola Bene Comune le emissioni andrebbero fatte sul 100% dei posti vacanti 85.000. per garantire quella stabilizzazione del personale e quella continuità didattica di cui tanto si parla ma poco si pratica. È un'avvertenza che bisogna affrontare, noi l'abbiamo segnalata. Sta quindi alle organizzazioni sindacali, ai partiti, agli insegnanti interessati precari, in perenne attesa combatterla. Questo è quanto, saluti da Tg Scuola Bene Comune e dal Professor Libero Tassella. Arrivederci e alla prossima!